Se faccio un headshot, il video finisce. Beh, dovrebbe essere facile. Ok, ragazzi, ci stiamo dirigendo all'Aslake per tentare la sfida. Se faccio un headshot il video finisce. Non so come finirà, sono solo, ragazzi, che l'ho provata un paio di volte e questa sfida è veramente folle. Dato che mh, i primi due colpi che ho dato in entrambe le partite erano headshot. Cioè, o sono diventato.